Facciamo una challenge, andiamo nella vasca, ci mettiamo tutti e due nella vasca, gelida, cioè, piena d'acqua, gelida. Sì, e il primo che esce perde, quindi l'ultimo che rimane dentro la vasca vince l'iPhone. Quindi se vinco io, buona, mi tengo l'iPhone. Se vinci tu te lo regalo. 3, 2, io entro tutte assieme, almeno... Oh, devi entrare subito, eh, perché sennò io sto più tempo di te. Sì, sì, sì. Entro subito, almeno soffro di meno. Ah! Il cavolo, <sess impaired> no, non è subito, no, si un subitarsi Oh, oh, oh Oh, oh, l'abbia oh, oh, Buon day Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo al 10 dicembre Ma sei scena Se non è papà E te la musica, mentre parla Stiamo dicendo? Siamo al 10 dicembre, siamo con la seconda settimana, oggi è lunedì e siamo sì con la seconda settimana dei video giornalieri. Sì, riuscirò a dirlo, riuscirò a fare quest'intro. Sì. Allora ragazzi, il video che faremo oggi comprometterà la mia salute perché io già, se non so se sentite dalla voce ma sono raffreddato stamattina, avevo la febbre. Però non ci ferma niente, io lascerei solo un mi piace, perché dovreste sentirvi un pochino in colpa. Perché io ho la febbre, però registro lo stesso. Ovviamente sto scherzando, um, però lasciate un mi piace davvero. Commentate con hashtag nuovi iscritti se vi state per iscrivere in questo momento. Vi darò il benvenuto personalmente, ovviamente mettendo un cuoricino come faccio sempre. Come al solito mi berrò il mio cafferino prima di iniziare questo video, poi mi darò una spuntatina alla barba perché mi sta crescendo. Anche se non sono tanto capace vedrete che sono cioè sono cioè, impedito a farmi la barba, infatti mi taglio sempre, mi viene irritazione ovunque. Quindi ora mi bevo il caffè, mi faccio la barba e poi inizieremo il video di oggi che sarà un video speciale, un video particolare e... Se vi dovesse piacere questo tipo di video inizierò una serie che si chiamerà appunto l'ultimo che vince qualcosa Quindi faremo delle challenge, lo farò oggi, lo farò con mia sorella, magari la al prossimo volta lo farò con qualcun altro E quindi inizierà questa serie, ecco Troppi soldi mi servirebbe un trolle Ho Babbo Natale Non resta Babbo Natale così che vi porto i regali eh? Nella regia mi dicono che ho messo troppa schiuma Non sono capace Non sono capace di farmi la barba Non so se che sembra un Babbo Natale Oppure chi sembra? Giuseppe Barbuto <ride> è mia. Nel vero senso della parola Indovina chi si taglia ah, yeah. Ecco Non sono capace sono bellissima, senza barba <ride> Ecco la mia sorellina Ormai è protagonista dei miei video Ultimamente Sempre nei miei video Ovviamente sempre con la felpa petacolo Trovate il link in descrizione Mi raccomando descrizione primo commento C'è anche lo sconto Guardate che bella Ci cioè sono di tutti i colori Allora Marti oggi facciamo una challenge Io metto in palio Il mio nuovo iPhone Quello che ho appena comprato Ok lo metto in palio Facciamo una challenge Andiamo nella vasca Ci mettiamo tutti e due nella vasca Gelida Cioè Piena d'acqua, gelida. Ah, sì. E il primo che esce perde. Quindi l'ultimo che rimane dentro la vasca vince l'iPhone. Quindi se vinco io, buona, boh, mi tengo l'iPhone. Se vinci tu, te lo regalo. Ci stai? Dai, non ci perdi nulla. Ok. Vai. Andiamo a fare questa challenge Ok, intanto che mia sorella si cambia Riempiamo la vasca Ovviamente acqua gelida Deve essere gelida Perché sennò non avrebbe senso Cioè vi immaginate riempiamo la vasca con l'acqua calda Io ci starei anche un'ora dentro la vasca Quindi deve essere gelida E chi resiste più tempo vince Ok, la vasca è piena Ed è gelatissima, ve lo assicuro Marti si carica Dai, <ride> Siamo pronti per entrare in questa freddissima basca, Mi raccomando, lasciate un mi piace se volete che questa serie continui. Ci siamo. 3, 2, io entro tutte assieme, almeno. Oh, devi entrare subito, eh, perché sennò io sto più tempo di te. Sì, sì, sì. Entro sì. subito, almeno soffro di meno. Ah! Il cavolo, no, non entro subito. Anzi, devo per fare. Uh, respiro. Ah, ah, ah. No, ah. No, ah. no, stai scherzando. No, no Giuseppe è gelata no. io dai no Giuseppe oh, no Giuseppe ti girata no eh Giuseppe okay. dai muoviti dentro dentro ma no la faccia la la no cavolo mi sa che l'ho riempita troppo no, no non ce la faccio Giuseppe oh devi filarti di più Marti io no, Giuseppe guarda tremo, tremo tremo e tremo e in chi sto tremando No, ti do... no, io... Io riesco, eh? no, no, devi resistere, se vuoi l'iPhone E se ne è dell'iPhone, quello di ipotesi è mia No, devi infilarti di più in Marti, così non guarda No, dai Ma se vuoi un po' d'acqua Ma faccio, aspetta Ah, non ci stiamo, io qua E appunto Vabbè, raga, ho una gamba anche po'. Ok, io mi sto avendo Io no Per modo di dire No, raga E poi io sopra un po' sono già malato Ma che hai aperto a No, perché l'acqua è troppo alta e sta scendendo Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cosa? Oh, scappa la pipì che? Eh, io non esco, ti pare che ti do l'acqua, non la faccio dentro Magari si scalda Ma stai scherzando? Sì. sì, adesso la faccio Giuseppe <susurrisa> La faccio? No, io... Ma... La faccio No, aspetta La sto per fare Ma, no La sto per fare No Oddio. Oddio. E vai! Ah! Chi ha vinto la gara? Fammi uscire, ma non era vero che mi sta parlando. Indovina chi ha vinto la gara? Ma stai scherzando? No, oh, è freddissima, freddissima. Eh, ci dentro. No, sta fermo. Vai, dai, devo uscire. Eh, esci. Ho vinto. Chi è il campione? Il campione? Il campione? Allora, ragazzi, mi spiace, Martina. Ti ho fregata in pieno. Ma ti voglio Dai, bene. Fate no. tanti screen e ripostateli su Instagram con hashtag um, Fratelli Barbuto. <ride> <ride> Quindi l'iPhone, per fortuna, rimane mio anche perché ce l'ho da un giorno. <ride> però sono stato furbo. Ma tanto, anche se non avessi fatto il furbo, si sapeva che avrei vinto io. Però stavo gelando, ma stavo gelando. <ride> poi stavo morendo perché sono malato e quindi dovevo trovare una scusa per farlo uscire subito in realtà me l'ero già pensato da prima C'è Aaron C'è Aaron <ride> <ride> <ride> Vabbè. Cioè lei è il mio ragno. Lì è il ragno Allora dovete sapere che io Non so se sì, non si vede Amo i ragni no, Forse sì No non si vede mai. Va bene Sì lei ama i ragni Sì Guarda sì. che la telecamera scarica E tutti i ragni li chiamo Aaron. Ok Va bene, va bene. Com Comunque se vi è piaciuto il video Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate con hashtag fino alla fine Se siete veri fan E avete visto fino Il video fino a questo punto Io vi mando un bacio Ci vediamo domani con un altro video Perché ogni giorno esce un nuovo video Fino al 24 dicembre Ciao Che spettacolo Ciao belli Sono scarsa Marte Trovo scarsa Grazie che non puoi centrarmi le mani Ciao, Ciao.